Ascolto i dettagli, poi osservo i rumori, si sembrano buoni, Dio mi fa mandare fuori, osservo i dettagli. Il profumo dei fiori, colori dipinti dal sole là fuori E come bambini ci lasceremo trasportare Attento a non finire nel vortice superficiale Continua. Respira Il silenzio Ma rievoco tutto Ronzio dappertutto E ci resto di stucco Mi affaccio all'ignoto Ad un futuro remoto Un passo nel vuoto Ma sì che ci muoto Come i grandi. Continua